Hide. ho passato comunque anni e anni della mia vita a sentirmi dire che magari il mio volto non andava bene ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video un nuovo video diciamo uh, continuazione di un video che avevo fatto alcuni giorni fa perché se voi vi ricordate la settimana scorsa avevo fatto il video su questa modella che aveva scelto Gucci un po' particolare e anche sotto il mio video c'è stato chi mi ha lasciato dei commenti abbastanza diciamo forti e voglio commentarle in questo video cercando di dare una visione più ampia di, di com'è questa situazione perché molte delle persone che mi hanno scritto mi hanno detto sì però esprimere un giudizio su una modella fa parte eh, della libertà d'opinione sono d'accordo fino a un certo punto perché comunque c'è stato chi mi ha scritto sono una persona razzista, provincialotta, che discrimina e ipocrita Travisando completamente il significato di quello che ho detto E quindi invece di stare qui a commentare e smentire voglio soltanto fornire dei dati in più Perché forse magari ci sono persone che non facendo parte di questo mondo non si rendono conto che Molte di queste eh, modelle, banche modelli, ma in questo video mi focalizzerò più nelle modelle perché le modelle c'è cioè, una pressione secondo me anche maggiore rispetto ai ragazzi. Per... Certi punti di vista In realtà ci sono per entrambi i mondi Io in realtà avevo fatto un video In cui avevo spiegato quanto pure io Mi sono sentito comunque a disagio Più volte in questo mondo E come in realtà Tantissime persone che già vi stanno attorno Lavorando in questo ambiente Già vi fanno sentire come se non contate niente O come se siete soltanto Diciamo degli oggetti E vi fanno sentire fuori luogo Magari vi sentirete troppo bassi, troppo grassi Non lo so, cioè questo è come mi sono sentito io non oso immaginare chi magari ha fatto questo lavoro per molti più anni di me Arrivando anche molto più in alto di me Voi dovete considerare che non avete solo l'opinione del pubblico che, che guarda queste modelle Ma siete praticamente sotto gli occhi di designer, di stilisti, di anche truccatori Che magari esprimono dei giudizi Quindi diciamo che se si può evitare magari un ulteriore giudizio da parte di, um, del pubblico secondo me spesso è gradito perché queste ragazze spesso si trovano comunque a fare questo lavoro quando magari sono delle tredicenni. Immaginatevi essere così giovani e essere sotto tutte queste pressioni. Per esempio, la modella Hailey Michael che appena aveva iniziato a fare modeling gli avevano chiesto di perdere 2 centimetri sui fianchi e due sulla vita. Lei, ovviamente, essendo una professionista e anche una perfezionista, vedeva questa perdere peso come il suo dovere perché se lei voleva svolgere questo lavoro, questo lavoro al meglio avrebbe dovuto Perdere questo peso e così ha fatto è stato praticamente una specie di escalation finché è arrivata a pesare solamente 44 kg e questa ragazza è alta 1,75 m. In quel periodo lei aveva fatto una settimana della moda comunque una stagione a Parigi estremamente gratificante, era stata buccata tantissime volte, però ha detto che era stata molto male. In un'intervista ha raccontato anche un aneddoto di quando lei invece, tipo, si era presentata a un'altra settimana della moda e praticamente è rimandata a casa il giorno dopo assieme alla sua manager perché era eh, troppo grassa e inutilizzabile per gli stilisti e troppo grassa si parla di un 50 kg per una ragazza di 1,75 m quindi capite che non era assolutamente sovrappeso e tra l'altro la cosa più terribile è stato che dopo che lei è stata rimandata a casa hanno pubblicato praticamente un articolo sul Wall Street Journal in cui dicevano che questa modella era stata mandata a casa perché è troppo grassa e lei ha detto che quando ha visto quell'articolo si era sentita malissimo perché era come se avessero preso, diciamo, il momento in cui lei si sentiva più vulnerabile e la sua più grande insicurezza e l'hanno sbattuta appunto sui giornali così che era diventata di dominio pubblico, se sentita come se fosse stata presa in giro dall'intera comunità, perché voi sapete, probabilmente l'articolo verteva sul fatto che i canoni di bellezza imposti dal mondo della moda erano impossibili da raggiungere e portavano le ragazze magari a stare male. Tuttavia, se voi ci lavorate, anche colleghe, magari sue... Um, vedono questa cosa in modo diverso cioè la percepiscono in modo diverso e la percepiscono come un fallimento da parte di questa modella c'era anche un'altra modella che si chiama Aiden Curtis che lei praticamente aveva avuto un periodo molto duro aveva perso tantissimo peso tuttavia si era presentata malata praticamente in agenzia le hanno fatto le Polaroid perché stava per iniziare la settimana della moda quindi le fanno delle foto, vengono mandate ai casting e lei praticamente in quel momento che stava così male è stato il momento in cui lei a lavorare di più molto spesso queste case di moda Gucci compresa impongono comunque dei canoni estetici che non sono diciamo salutari e sono sicuro che ci sono delle ragazze che magari per natura sono così magre però nella maggior parte dei casi no tra l'altro pure Gucci eh, che perché io sembrava quasi che nell'altro video la santificassi assolutamente no cioè io sono contento del fatto che abbia introdotto un nuovo modello di bellezza ha, ha potuto dare una piattaforma per una ragazza magari diversa ehm, che poi è tanto diversa dai canoni di bellezza tradizionali non la vedo però fino a qualche anno fa, in realtà pure adesso Gucci è stata più volte ripresa per aver usato delle modelle troppo magre anche una pubblicità è stata completamente rimossa perché c'era questa ragazza qui che sembrava in evidente sottopeso inoltre vi posso anche raccontare un episodio di Sarah Stephenson che lei praticamente era andata in questo casting a Londra e praticamente nella stanza c'erano tantissime persone Dentro C'era anche la, la stilista che le ha dato un bodysuit da indossare, ha detto che non c'erano dei camerini e quindi lei si è dovuta ehm, diciamo, spogliare davanti a tutti, cosa che in realtà succede anche abbastanza spesso nel mondo della moda e però quando si è spogliata e l'ha vista comunque senza vestiti, la, la designer le ha, le ha fatto un'occhiataccia e si è messa a ridere se n'è andata dalla stanza dicendole che... Non, non, non la possono Utilizzare per il loro casting E quindi l'ha lasciata praticamente lì In mezzo alla stanza nuda A rivestirsi insomma in uno stato di vergogna Ha detto che comunque Quell'episodio e una serie di altri episodi L'hanno segnata e l'hanno fatta sentire Estremamente fuori luogo E come se il suo fisico fosse sbagliato E non è l'unica È pieno di personaggi così Per esempio c'è anche la ragazza Maida Basio Che lei ha detto che per anni sarà sentita fuori luogo E per anni le avevano detto che il suo aspetto e il suo fisico non andava bene. What I was receiving for many years was that my body was not right and it's, it's almost impossible to erase that. Lei ha dovuto lavorare moltissimo su se stessa per riuscire ad acquisire abbastanza fiducia in se stessa per andare avanti Tuttavia um, l'anno scorso, intorno da, a, a marzo, aveva ricevuto praticamente un lavoro che lei aspettava da una vita e ovviamente quando ti danno questi lavori grossi solitamente lo saprete un mesetto prima però le avevano detto che doveva perdere un po' di peso allora lei per quel mese praticamente non ha mangiato ha detto che ha vissuto in questo stato di tormento e ha detto che è stata malissimo e tra l'altro eh, oltre al danno la beffa eh, quando è arrivato poi il giorno di fare questo lavoro non, non l'hanno nemmeno presa più in considerazione, non, non ha potuto fare quel lavoro, non l'hanno voluta più Gemma Words ha detto che è stata derisa pubblicamente e si sentiva come se si volesse nascondere ogni volta che le puntavano una telecamera in faccia lei voleva soltanto scomparire I e di non un lot of people kind of um, you know, putting cameras in my face and puting on for a cameras of newspapers. Sembra una sciocchezza, perché magari ci sono delle persone che da fuori non capiscono il disagio che. Si può trovare a essere in un mondo del genere Perché c'è cioè, stato chi comunque diceva Che vabbè ma sono delle carne da macello Praticamente loro scelgono di fare questa vita Sono comunque delle persone Hanno dei sentimenti Non è che si possono trattare come degli oggetti Secondo me cioè. E poi dovete capire che comunque sono delle ragazze Estremamente giovani Molto spesso magari iniziano a 13-14 anni C'era anche quest'altra modella Che praticamente lei aveva iniziato giovanissima Prima ancora che il suo fisico si sviluppasse E quando aveva iniziato a lavorare nel mondo della morte aveva questo fisico estremamente filiforme tuttavia crescendo il suo fisico è cambiato e le è stato detto più volte di perdere peso perché non era adatta più per questi casting e per questi lavori lei ha cercato di perdere peso ma non riuscendoci pensava che la sua carriera fosse finita anzi addirittura le è stato detto che per lei il mondo della moda era anche finito fortunatamente però la sua storia è un pochino più allegra perché in seguito ha iniziato a lavorare per riviste di sport che quindi il suo fisico era più adatta e lei era contenta perché finalmente era sulla copertina di alcune riviste con il suo fisico con quello che lei era veramente e si è sentita per la prima volta accettata un altro discorso poi che vorrei toccare è anche quello delle modelle plus size perché devo dire che c'è un sacco di um, ignoranza eh, e leggo un sacco di commenti veramente cattivi per esempio ma sei una balena eh, perché cavolo ti vai a mettere in mostra cioè come se tutte queste modelle plus size realmente avessero questo desiderio di esibizionismo che sicuramente ci saranno delle modelle plus size che sono così che comunque non ci trovo niente di male cioè se loro sono felici del loro corpo e, e non c'è nessuna ragione per cui non dovrebbero esserlo e decidono di metterlo in mostra non vedo perché chiamarlo esibizionismo vi dirò la verità che molte di queste ragazze hanno lavorato per anni per poter avere, avere questa autostima che le ha permesso di Sfilare sulle passerelle o fare delle foto, si sono sentite prese in giro, guardate, giudicate dagli stilisti, ma addirittura anche dalle altre modelle, magari quelle magre, che dicono: Ma perché tu ti presenti a un casting del genere? Capito? Quindi, cioè, quando la gente lascia questi commenti, veramente a volte le parole possono fare più male che delle pugnalate, perché bisogna sempre calibrare quello che si dice perché veramente perché veramente possono, possono fare male e possono segnare veramente una persona e secondo me non credo sia giusto e io posso capire la libertà di opinione, ci sta però quando voi vedete una ragazza come quella di Gucci che era stata attaccata e riattaccata da tutti dicendole che sembra un orco del Signore degli Anelli o chiedendosi chi mai si scoperebbe una ragazza del genere capito che non è il momento di esprimere un commento dicendo che è brutta perché vai soltanto a rigirare il coltello nella piaga secondo me e, almeno questo è, è quello che penso io e non è perché tutti la devono pensare come me, ma non è questo il punto il punto è che bisogna avere secondo me un po' di tatto in alcune situazioni perché veramente la fortuna di questa ragazza appunto eh, modella di Gucci è stato che era una ragazza comunque, sembra almeno, perché poi non lo sappiamo, dai social sembra forte, sembra fregarsene di quello che dice la gente Però magari poteva capitare una ragazza che non era così, e magari ci sarebbe rimasta molto male, magari avrebbe commesso E insomma abbiamo visto cosa è successo a tantissime ragazze Questa è la mia opinione, non lo so Caroline Trentini dice che a 15 anni aveva tutta questa pressione attorno, c'erano tutte le persone attorno a lei che la vedevano crescere e lei praticamente è cresciuta sotto il giudizio degli altri e davvero è una cosa molto dura quindi se capiamo che queste modelle, che pure io in realtà nel mio piccolo ho sentito queste pressioni quando ho aperto YouTube non mi facevo mai vedere in volto appunto perché ho passato comunque anni e anni della mia vita a sentirmi dire che magari il mio volto non andava bene per determinate cose, che non sembravo abbastanza asiatico, che ero troppo bianco ma non abbastanza bianco che ero caucasico ma per gli standard cinesi o giapponesi non ero caucasico abbastanza perché avevo dei lineamenti magari più simili per certi versi a degli asiatici lo so che sembra assurdo però è così, infatti spesso mi mandavano ai casting dicendo che ero metà giapponese oppure mi dicevano che quando andavo però ai casting dove mi mandavano per half mi dicevano che sembravo troppo caucasico quindi non andavo bene o magari mi presentavo per un lavoro e ero troppo basso uh, o magari mi presentavo per un lavoro e non ero abbastanza muscoloso non ero abbastanza magro cioè ragazzi succede e succede spessissimo quindi io sono dell'idea che è una situazione complicata, cioè, nel mondo dei social dà veramente la possibilità a tutti di poter esprimere la propria opinione, però non siamo degli animali, quindi io non credo che, che veramente ci siano persone che hanno questa necessità intrinseca di dover dire che una ragazza è brutta, cioè se lo pensi bene, tienitelo per te, dillo coi tuoi amici al bar, niente di male, libertà di opinione però esprimerlo in modo così diretto online, sotto un video dove sono centinaia e centinaia di commenti, di insulti a questa ragazza e tu scegli di scrivere ancora per andare a sottolineare che questa ragazza è brutta, secondo me è un comportamento, diciamo, che va eh, veramente contro la mia etica. Dico solo questo, non ti dico che è giusto o sbagliato, però per la mia etica non è corretto, dico solo questo. Vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo eh, Ciao da Seba e mi raccomando state attenti